Italia nostra Stefano tu visteti Stefano Lucidi sì, eh, dovremmo fare una segnalazione e consegnare sì. della documentazione. Questa è l'autorizzazione. Sì che eh, la sovrintendenza ha, lascia, sì. ha rilasciato al comune sì. per, come autorizzazione per l'utilizzo del parco della passeggiata eh, all'interno dell'autorizzazione erano previste alcune prescrizioni sì. tra le quali una delle principali era eh, che non potevano essere utilizzate appunto per la manifestazione no, scusi, eh, aree... no no no si no, no, sì, ma, non, ma a me non, è che, cioè, che non è che lui parla e mi fa riprendere anche a me cioè Nel no. eh, sì, momento in cui la municipale ignora eh. la comunicazione è che uno, non uno a chi si rivolge però. forse è questo. Chi volete voi? siete si una forza di polizia. polizia. Certo, certo. Che no, no, Anche perché tra l'altro ehm, quel parco non è un semplice parco, cioè all'interno si trovano delle eh, monumentali ma un anche sul verde certo. Voi cioè di... eh, lasciate quello che certo. lasciate, dopo noi mandiamo al comando stazione per fare le indagini faranno quello che credo. Non c'è piano che si creda, Non c'è poco che non Quindi, prima di sì, subito sì. a piedi a queste scale. Non vi provo c'è, se ne vediamo quando... Ma che dovete fare? quest'ora allora, questo però mi sposto devo fare un esposto per la festa della passeggiata sì. l'occupazione del del verde pubblico questo sì, lo facciamo? È il problema allora guarda già... ma io sono sì. portato sì. le canne su chi c'è a vato allora il rispetto per l'occupazione del verde allora e... anzi ah, diciamo ah, che una copia la potete anticipare lasciandomela anche a sì. me ma in noi chiediamo il sopra luogo che non ci pare abbastanza a stringere le descrizioni di cui è la nota questa che è quella del ministero no? si esatto si sì, chiude sì. un sopralluogo urgente, metter al comandante della sì. polizia municipale di Terni. C'è mm. qua e... dall'altra parte il sbaglio? Comandante non, non è lì? non c'è? Sta qui di fronte, no? Tanto per sapere. No. Sì, sì, sì. Ah, ci possiamo parlare? Eh, eh. Non credo. Perché? Eh, sono tramite appuntamento. Ah si? Sì? sì. Beh, io un saluto al comandante, te lo farei, Anche, no? ah, certo, eh. certamente. Eh scusa, Denende, io ho qui. In rappresentanti del Movimento 5 Stelle, giusto? S sen potrei... Senatore. Senatore, va bene. Allora diciamo che mentre uno di questi signori mi fa la domanda, così io glielo a protocollo, visto che è solo per sopra il sopralluogo stati a consegnare una segnalazione per la questione della passeggiata, abbiamo dato alcune prescrizioni fatte dalla sovrintendenza. Abbiamo semplicemente richiesto un sopralluogo per eh, verifica e quindi stiamo qui davanti, facciamo un saluto al comandante. Benissimo, tutto qua. Beh, la prima volta che dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle vengono da me, quindi sono contento di conoscervi. Ciao. Certo. Faremo chiaramente, abbiamo preso atto della, Beh, verifica, della segnalazione. Se è posto, meglio così. Sì, ma Speriamo che sia tutto a posto, no. però cioè, la verifica sì. la faremo. Noi facciamo il lavoro? Secondo, secondo i grismi, insomma, no? della, della legalità delle norme, perché noi siamo preposti poi. Vedete, diciamo, cioè, oggi non la porto una la divisa perché sono un po' sono un po' messo male, però secondo me la divisa è quella e quindi facciamo il nostro ci mancherebbe altro si tratta di aspetti peraltro marginali rispetto alla complessità della festa, all'interezza però eh, a nostro avviso non hanno tenuto in considerazione quella prescrizione, eh, si tratta di una un'occupazione verde del pubblico, certamente, ripeto, minimale rispetto al complesso. Hanno rispettato, a nostro avviso, gli, gli altri aspetti le altre descrizioni. Ma questo lì, già è una cosa... Sì, è lì però... Se uh, è è marginale, marginale, intendo dire, rispetto al complesso. Al complesso, aspetta. sì, sì, sì. l'occupazione lì c'è e è piuttosto consistente, è tra la montagnola e il laghetto. No, ecco. adesso verificheranno diciamo di miei la mia la prescrizione era abbastanza esplicita quindi in realtà questo è evidente quindi... cioè forse potrebbe essere sfuggito eh, ecco. si può sistemare ah, si sì. noi Vabbè, faremo quello che va bene grazie. grazie arrivederci arrivederci ciao arrivederci